è triste che ci vadano in mezzo queste ragazze Perché Jenny non aveva assolutamente nessuna colpa in tutto questo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Un nuovo video sul K-pop. Oggi volevo parlare di una controversia che si è sollevata in questi giorni a seguito dell'uscita del nuovo video delle Blackpink. Penso che avrete ascoltato, le Blackpink hanno fatto uscire un nuovo album, bellissimo a mio parere, e che cosa è successo? Che praticamente con l'uscita di questo album c'è stata anche l'uscita di un nuovo music video, esattamente questo music video, chiamato Love Sick Girl. Tuttavia questo video è stato al centro delle controversie perché è stata inclusa una scena di 5 secondi di un componente di loro, Jenny, che indossava una uniforme da infermiera. E praticamente a detta di molte persone che si sono lamentate è stata sessualizzata. Io non posso includere questa scena perché... Ma ragazzi io non ci ho trovato niente di così scabroso Però ragazzi potrei sbagliare Però io quando ho visto questa scena ho visto solo una cantante che indossava in modo anche normale Cioè era una scena dove lei era seduta una bella ragazza che indossava praticamente un uniforme da infermiera ma non mi è sembrato nulla di così sessuale però c'è da dire che le infermiere sapete che sono sempre comunque state oggetto di stereotipi che ne so anche un vecchissimo video dei Blink 182 ma in realtà anche all'interno del K-pop tantissime volte è stato usato comunque questo concept delle dottoresse cioè vi faccio vedere adesso alcuni esempi Molto spesso è stato usato in modo molto sexy um, Guardate questo delle Mamamoo cioè ditemi voi, questo potrei capire se si fossero lamentate ma io mi ricordo anche una cantante per cui ho collaborato taiwanese di nome Jolin Tsai ha fatto una canzone chiamata Dr. Jolin era sto music video in cui c'era lei praticamente che faceva la dottoressa un po' psicadelico come video e poi c'era questo uomo incinta e lei faceva quella che andava a curarlo e c'erano questi uomini con i tacchi e la pancia e anche per esempio uno dei miei videogiochi preferiti Silent Hill soprattutto il ci sono uh, veramente delle immagini di dottoresse um, comunque molto sensuali qua eh, per potervi far capire che cosa intendo vi devo mettere l'immagine se qualche persona vuole mandarmi un nuovo shitstorm perché ho incluso questa immagine del video vi dico vabbè ok mandatela a me mandatela anche a Silent Hill vorrei salutare Akira che eh, scrive sempre le colonne sonore per questo videogioco io spero veramente che uscirà un nuovo Silent Hill a breve comunque che cosa è successo? che una volta che è uscito questo music video c'è stata la Korean Health and Medical Workers Union praticamente appena hanno visto questo video hanno detto che le Blackpink hanno sessualizzato la loro professione esattamente hanno detto che è il tipico stereotipo sessuale e è utilizzato come una scusa di un semplice costume Mm, cioè, io ragazzi no, non so cosa pensare, infatti vorrei dare un'opinione Però ragazzi ogni volta che do un'opinione su queste cose spesso viene uh, strumentalizzata Quindi io vi dico, voi cosa pensate? Secondo voi il modo in cui è stata protratta Jenny o comunque l'immagine che è stata data dell'infermiere è stata oversessualizzata? Forse sapete che cosa è successo? Che quest'anno, comunque, eh, con tutto quello che è successo, col covid, eccetera, posso capire che magari sia un argomento sensibile. Però, ragazzi, si tratta di 5 secondi in un music video in cui Jenny era seduta e non stava facendo niente di che, cioè almeno a detta mia, non mi sembrava nemmeno così sensuale. Anzi. La paziente era mostrata in modo più sessuale dell'infermiera, però non lo so ragazzi, io vi chiedo la vostra opinione, scrivetemelo qui sotto Inizialmente la, la loro agenzia si è rifiutata di togliere comunque il video e si è giustificata dicendo è un genere indipendente di arte, non c'era nessun'altra intenzione che rappresentare la musica Secondo me è anche vero, tuttavia le pressioni sono continuate tant'è che Praticamente la YG ha scelto di eliminare questa, questa scena da questo video e ha anche eh, rilasciato delle scuse Abbiamo lavorato a questo music video per lungo tempo, non ci saremmo mai aspettati di sollevare questa questione per via di quella scena e non avevamo nessuna intenzione di fare ciò. Ci sentiamo comunque responsabili per quello che è accaduto e vogliamo prendere questa opportunità per imparare da esso. Ci dispiace molto per le dottoresse, per quello che hanno passato e vogliamo esprimere il nostro eh, rispetto per le persone che lavorano eh, per la health care che appunto si impegnano e lavorano sodo per garantire la salute dei cittadini. Io eh, come sapete quando c'è stato il music video comunque di How You Like That, eh, avevo detto che secondo me la YNG doveva rimuovere quel frame per quanto riguardava l'utilizzo che era stato fatto di una divinità hindu Per quanto riguarda questo caso cioè io non lo so io non sono una ragazza quindi non, non posso dare veramente un'opinione se non quella di un uomo e non faccio nemmeno l'infermiera Secondo me hanno rimosso, hanno fatto bene da una parte perché comunque cioè, eh, capite che non volete attirare comunque una brutta luce sulle ragazze Perché la cosa brutta è che io ho letto eh, i, su Twitter tantissimi commenti che dicevano, eh, che ne so, Jenny che veramente le peggio cose su queste ragazze e non è giusto che per scelte che comunque ha fatto il team di questa agenzia ci vadano in mezzo le ragazze poi anche il fatto che loro abbiano rimosso questo pezzo del video e si siano scusate da una parte lancia anche quel messaggio che sì è vero ci rendiamo conto che abbiamo sessualizzato queste ragazze perché erano in una eh, diciamo uniforme eh, da dottoresse però quel vestito là aveva comunque tutto coperto non erano neanche così corte le gonne cioè queste ragazze quando comunque ballano eccetera eccetera indossano outfit molto più diciamo che lasciano poco spazio all'immaginazione quindi cioè, che messaggio dai cioè, se quel vestito stesse veramente sessualizzando le ragazze e non è ok perché si tratta di dottoresse Quindi praticamente la YNG sta dicendo che non va bene sessualizzare le infermiere Ma va bene sessualizzare le ragazze del K-pop Cioè ci potrebbe anche essere questa visione Non sto dicendo che sia questo quello che è successo O che questa sia l'unica interpretazione Però questa potrebbe essere sicuramente una di, di queste interpretazioni Molti Blink si sono schierati comunque a favore delle ragazze. Vi voglio leggere adesso un po' di tweet che ho trovato comunque su internet. È seduta normalmente con un uniforme. Tra l'altro, che le arriva fino alle ginocchia. Non è mostrato nessuna parte comunque qui. E ditemi in quale modo questo outfit è irrispettoso. Hanno iniziato anche a girare delle hashtag come Protect Jenny perché appunto stava ricevendo da parte di queste non lo so se erano veramente persone che volevano solamente cancellare Jenny o che veramente erano persone che avevano a cuore la situazione delle infermiere c'è da dire che comunque quando sei così famoso basta il minimo passo falso che la gente è lì pronta a tirarti spazzatura addosso perché la gente che vede le persone al top adora vedere le persone che cadono, cioè non tutti, però c'è quella gente, ci sono comunque quelle persone che proprio provano gusto nel vedere che una persona viene, eh, diciamo, privata del suo successo. Forse per invidia, non lo so. Però è triste che ci vadano in mezzo queste ragazze, perché Jenny non aveva assolutamente nessuna colpa in tutto questo discorso. Non cancellate questa scena di Jenny, non c'è nulla di male in quello che Jenny sta indossando e questo è detto dalla prospettiva di un'infermiera, lei stessa. Quindi vedete che ci sono comunque delle infermiere che hanno detto che si stava esagerando, che non c'era niente di sessuale nel modo in cui lei era stata vestita o protratta in questo music video. Cioè, capite, non stava facendo nulla di che, era seduta... E stava scrivendo delle cose su una cartellina, cioè per 5 secondi di un music video, cioè capite? È assurdo Ragazzi, vabbè, poi ce ne sono tanti altri, comunque non lo so Vabbè, io ragazzi su questa questione per la prima volta forse da quando ho fatto questi video devo dire che il K-pop in questo caso è stato accusato di sessualizzazione ma io non ho visto nulla di così oltraggioso in questo outfit o in questa scena di 5 secondi e non sto dicendo che sia sempre stato così ci sono moltissimi video in cui le infermiere comunque sono protratte sono comunque mostrate in modo molto sessuale però non è l'unica rappresentazione che si ha delle infermiere comunque ci sono tantissimi film, libri anche, serie tv in cui le infermiere sono protratte in tutt'altra luce come delle persone che si battono per i loro pazienti quindi mh, non capisco il perché non è che proprio quando voi pensate a un'infermiera quale immagine vi balza sulla mente? cioè avete l'immagine di una che è super sessualizzata o di un'infermiera che si prende cura dei suoi pazienti? io quando penso a un'infermiera... Penso più a una persona così Non mi viene in mente un'infermiera così Se mi dite le infermiere di Silent Hill Penso a questa ma se mi dite infermiere Basta non penso a un oggetto sessuale Non capisco da dove sia iniziata Questa cosa però ragazzi Come ho detto io non faccio parte Di questa categoria quindi se c'è Qualche infermiera eh, che guarderà Questo video o conoscete qualche infermiera Io vi chiedo gentilissimamente Di mostrare questo video E ditemi che cosa ne pensa lei Perché molto probabilmente lo opinione di un'infermiera su questo argomento sarebbe interessante infatti sono contento di avervi letto un tweet di un'infermiera che invece lei si è mostrata non così scandalizzata come l'associazione appunto delle infermiere in corea ragazzi io vi lascio uh, ditemi che cosa ne pensate vi dico già che per questo mese cercherò di fare video tutti i giorni perché voglio cercare di trovare un contatto più diretto con voi quindi spero che non vi stupirete spero che continuerete a guardare questi video mi raccomando lasciate un mi piace ciao a tutti